Buongiorno, ho avuto tempo fa occasione di parlarvi del bellissimo libro di Silvia Vecchini Prima che sia notte Ora ricevo in un premio letterario Una sua raccolta di poesie in questo curiosissimo volumetto Curato dalle edizioni Sartoria Utopia Libri che si trovano solo sul loro sito info chiocciola sartoriautopia.it, eh, Rilegati a mano progettati e realizzati dalle menti e dalle mani delle sarte utopiche Manuela Dago e Francesca Genti. Bene, poesie molto belle che spaziano dall'amore alla morte attraversando tutti gli episodi della vita. Qualche rapida campionatura. Amore, al barco chissà se avremo una carta d'imbarco. Ma calcoleranno le misure e il peso del nostro bagaglio se sarà tollerato uno sbaglio? Se il mare sarà calmo, il cielo così bianco, se sarà concesso di sedersi a fianco, se sarà concesso di arrivarci insieme, varco. Amo le piccole chiese lasciate aperte, senza luce, deserte, dove la sola liturgia da celebrare è starmene zitta a ascoltare i pensieri che non volevo pensare. Sul retro questa bellissima poesia, voglio che tu mi cerchi, sono un ago, un bottone, la mina della matita, che tu insista come per il tappo di un barattolo che non si svita, o oh, una parola che era qui adesso eppure ti è sfuggita. Amore, cercami sempre, come se mai mi avessi capito. E di questo piccolo canzoniere chiudo le pagine con un ricordo professorale. Ricordo un mattino all'ultimo posto accanto al termosifone il professore di latino andava e veniva tra le file, mani dietro la schiena, il segno della nicotina tra l'indice e il medio. Spiegava Catullo. Io scrivevo sul banco gettando esche sul mare di formica. Affioravano le poche parole. Lui per farmi ridere erano giorni che avevo nel cuore un pugno di cotone, una forcina piantata nel mezzo. Disse il mio nome, poi, ricorda, Carmina non d'ant panem. Ma non di solo pane vivo io. Silvia Vecchini, piccolo canzoniere, edizioni Sartoria Utopia. Edizioni.